Abbiamo con noi il prefetto De Miro di, Calab, eh, di, Reggio, Emilia, Emilia. di Reggio Emilia, il prefetto Fattasi, nonché capo del CASGO e dell'ufficio studi no, si... eh, del fico, fico, e del, ufficio legislativo del Ministero dell'Interno. Abbiamo anche, sarà per arrivare un magistrato del Tarpalermo, eh, il giudice Turumello. Abbiamo il viceministro dell'Interno, architetto pubblico, sulla sulla mia sinistra e poi anche verrà in conclusione il ministro Orlando. Sullo Scusa, se vedete, vi disturbiamo in fondo sullo, noi sullo io... vedete Costantino Visconti, però io, siccome presiedo io, vendicherò tutti gli altri, del, quindi gli toglierò la parola a ogni piezzo spinto, qualora lui volesse nuovamente. Diciamo. E allora io farò un, una, una breve introduzione per non togliere troppo spazio a, a, a, ai relatori e prima di, di entrare più sull'argomento alla luce anche alle cose che sono state dette durante la giornata, mi scappa una battuta sui beni confiscati non resisto vale. e cioè questa disciplina su, sull'agenzia lascia molto a desiderare e, e questo se volete è anche il frutto del fatto che probabilmente le riforme antimafia sono state forse troppo oggetto di interessi politici, mediatici per cui sembra che l'andare avanti sia di per sé un fatto positivo ma in realtà magari poi le cose non sono ben pensate ora, su, sull'agenzia mi limito a fare soltanto queste due battute, una ne ho già scritto a me mi pare un po' mostruosa questa sovrapposizione che c'è nel codice tra amministrazione e giurisdizione cioè il fatto che l'agenzia possa incidere nel potere giurisdizionale così come è previsto nel codice mi sembra che sia di dubbia costituzionalità ma vorrei dire anche un'altra cosa non so esattamente quali saranno i contenuti di queste proposte di riforma anche qui accennava oggi la Presidente Binni. è chiaro però che si tende all'idea diciamo di rafforzare la componente manageriale dell'agenzia bene io su questo sono d'accordo però con tutta sincerità a me non piace che questa agenzia sia fatta da prefetti o magistrati a me questa situazione di sovrapposizione di ruoli per cui prefetti e magistrati debbano pure occuparsi della gestione di genti patrimoni non mi piace Ognuno faccia il suo mestiere, per carità, dato che si tratta di beni particolari, ci vorrà sempre un occhio, bisognerà sempre dare un occhio, giusto? Ma questo lo si faccia ab esterno. Se si vuole rendere realmente produttiva la gestione di questi beni, lo facciano dei manager, con la loro responsabilità gestionale, pure e semplice, senza prefetti e magistrati in mezzo ai piedi. I prefetti e i magistrati devono fare il loro mestiere. Perché, parliamoci chiaro, con queste cose non si scherza, a me già mi, mi, mi, mi, mi, per così dire, mi, mi intimorisce l'idea che un cittadino possa anche soltanto ipotizzare che i professionisti dell'antimafia di cui parlava Sciascia siano diventate anche una specie di business dell'antimafia. A me solo, solo che un cittadino possa pensare qualcosa di questo genere mi atterrisce che i prefetti e i magistrati continuino a fare il loro lavoro fondamentale. Specifico, se no, francamente, se il costo di tentare, che è anche un po' velleitario, perché uno Stato che manco si fida a gestire le cose ordinarie diventa il grande, garantisce l'azienda mafiosa ex mafiosa, i lavoratori, non si sa più che cosa pure deve fare quel sciocciato. Ma dico, al di là di questo un po' velleitario, dico, si vuole tentare, bene, ma a condizione di separare, ripeto, i ruoli, perché altrimenti, francamente, che vadano al macio i beni antimafia. Parliamoci se il costo deve essere che io devo dubitare del fatto che prefetti e magistrati che hanno un compito delicatissimo siano in qualche misura sviati allora io non mi interessa neanche più niente di questi beni antimafia il problema è che lo Stato deve fare cassa che siamo a questa volgarità che siccome c'è il debito pubblico dobbiamo cercare di fare cassa pure i beni antimafia ma insomma. Ma che è questo che è stato serio se dobbiamo arrivare a questo tipo di ragionamento ma scusate ma proprio non resistevo a fare qualche battuta in questo senso. Ma andiamo a più alla nostra tematica, la prevenzione amministrativa e in particolare la documentazione antimafia. Ora, intanto ringrazio il professor Fiandaca che intelligentemente ha incominciato a capire che anche la prevenzione antimafia è una parte importante dei rimedi predisposti dall'ordinamento per contrastare la criminalità organizzata. E in effetti è così, ormai, chissà, dopo insomma, ormai diversi, diversi anni di esperienza, che anche la prevenzione antimafia amministrativa ha un peso rilevante nell'economia complessiva del sistema di prevenzione. Ora ovviamente anche qui ci sono diciamo, delle problematiche classiche su, diciamo, sulle garanzie, sullo stato di diritto, così come ci sono gli strumenti eh, penali di prevenzione ci sono anche per la prevenzione amministrativa, anzi per certi versi, per quanto possa apparire paradossale, lì siamo ancora più vicini al limite di tollerabilità dello Stato di diritto, perché i presupposti delle informative prefettizie sono ancora più labili di quelle necessarie per, per le misure di prevenzione giurisdizionale. E... Per carità le misure di prevenzione giudizionale sono più invasive ma anche quelle di prevenzione amministrativa non sono da poco. Tutti sappiamo che, che un'impresa che vive con la committenza pubblica, se è colpita da un'interdittiva antimafia, può intonare il De Profundis. Ora, ovviamente... Qui ci vuole quindi una certa prudenza, ma questo lo dico anche dal punto di vista dell'istituzione, perché è chiaro che se noi mettiamo in mano delle autorità amministrative, innanzitutto in mano dei prefetti, degli strumenti inadeguati perché magari troppo pretenziosi, che, per, che moltiplicano la possibilità di commettere degli, orifi, degli errori, finiamo per incidere sulla legittimazione dell'azione dello Stato. Quindi bisogna avere una certa cautela, una certa prudenza, mentre questo incrementalismo della normativa antimafia di questi ultimi anni non mi pare che mostri questa prudenza. A me verrebbe di chiedere ai prefetti presenti, ma, ma ditemi una cosa, ma è, a, a, per dire, aggiungono un'altra voce dei, tra i soggetti che devono essere sottoposti al controllo antimafia, ma è una cosa fattibile. Ma i prefetti sono in grado di affrontare tutto questo carico di lavoro, perché parliamoci chiaro, meglio fare poche cose bene che troppe cose male, specialmente in una materia così delicata. Vediamo, fatta questa ora, così di molto sinteticamente di, di offrire alcuni punti problematici anche in una prospettiva ovviamente deiure condendo. Anche se io ritengo che probabilmente tutti questi discorsi dovranno essere anche riaggiornati una volta che entrerà in funzione la banca dati, perché bisognerà capire poi, col concreto funzionamento della banca dati, che incidenza ci sarà sul funzionamento complessivo del sistema. Ma comunque già delle cose si possono evidenziare. Anzitutto il fatto che vi è stata sempre scarsa attenzione sulla prevenzione amministrativa, quasi come se fosse una mera ancilla della prevenzione giurisdizionale. E invece dobbiamo riaffermare il fatto che uno, ormai è diventato uno dei pilastri, come qualcuno ha detto, del, eh, del, dei rimedi preposti dall'ordinamento. Ora, questa ancora scarsa attenzione la si può vedere anche nel codice, perché vedete, al di là così di una certa imperfezione, di una, di una collazione troppo rapida di questo codice con... Difetti di coordinamento quella, però io voglio fare più un'osservazione di carattere sistematico. Se il codice deve diventare centro di attrazione di quella che sembra essere una nuova, una nuova materia, in senso trasversale, mi chiedo perché si occupa soltanto della documentazione amministrativa. Cioè io mi sarei aspettato che nel capo Partero, non mi ricordo, in cui c'è scritto la documentazione amministrativa, ci fosse scritto la prevenzione amministrativa antimafia. Per carità, si potrebbe discutere se bisognava mettere tutto dentro, perché a volte può essere complicato, alcune cose certamente sì, non so, lo scioglimento degli enti locali, anche la, la, il sottosistema delle grandi opere, ma voglio dire anche laddove si dovessero fare dei rimandi ad altre fonti, almeno il quadro, la cornice, in modo che il lettore del codice si trova da franti l'elenco completo di qual è il di qual è l'insieme degli strumenti e amministrativi di prevenzione antimafia. Secondo punto, il sottosistema delle grandi opere, approfitto ovviamente che qua c'è il prefetto Frattasi, e i protocolli di legalità. Ora, il prefetto Frattasi sa bene che io così ho fatto qualche critica i protocolli di legalità specialmente per la problematica della filiera cioè nel momento in cui si decide di configurare degli adempimenti collaborativi in capo a un privato cioè al contraente generale bene, questi adempimenti devono essere tipizzati non è tollerabile che rimangano così rimessi non so, al paternalismo del singolo prefetto non è tollerabile. E siccome purtroppo questa nozione di filiera è indeterminata, fino a dove arriva? Fino alla fino d'Eva? Non si capisce. Questo non è tollerabile. Ma a parte questo, questa considerazione, ne vorrei fare anche un'altra. Il codice segna in materia di documentazione antimafia un momento di rilegificazione. Voi sapete che di rilegificazione, come sapete, come sapete con la legge Bassanini, ci fu. Una rimessione alla fonte regolamentare fu emanato il DPR 252 del 98. Invece il codice rimette tutto a livello di fonte primaria. Per carità ci sono dei rimandi a alcuni regolamenti, però il cuore della disciplina è riportato alla fonte primaria. Scelta molto condivisibile perché io credo che siccome questa è una materia delicata di contemperamento, di bilanciamento fra voli costituzionali, che la sede primaria sia quella legislativa mi pare corretta. E proprio su questo mi permetto di fare un'osservazione sul sottosistema delle grandi opere. Noi sappiamo che questo è stato un terreno di sperimentazione straordinaria con risultati importanti, è diventato una sorta di laboratorio normativo, tanto che le soluzioni realizzate in quella sede addirittura poi sono diventate norme generali, cioè al di là del settore specifico dei grandi appalti. Però io credo che fatta questa esperienza sia forse venuto il momento un po' di serrare le fila, perché diciamo, l'impressione che io adesso, anche con tutti questi protocolli legalità che vanno spuntando anche di recente il Ministero dell'Interno con, con, con la Confindustria, io ho l'impressione che non sia... Eh? Anche collega è arrivato il giudice Tulumello, magistrato del Palermo. Mi pare, che, eh, eh, mi pare che non sia più sostenibile questo doppio canale. Cioè, il canale ormai tendenzialmente leggificato nel codice, e ancora questo canale che così sembra un po' libero, un po' troppo libero. Anche perché, e lì voglio dire faccio anche una critica ai protocolli di legalità: anche perché quando parliamo di informativa e prefettizia, stiamo parlando di poteri pubblici che devono essere sottoposti al principio di legalità e quest'idea che attraverso questa apparente consensualità dei protogli di legalità si costituiscano dei poteri pubblici ulteriori, a me non mi pare molto, molto corretto. Quindi, se, dato che, fermo restando la, il valore straordinario dell'esperienza consumata nel caso, adesso credo che sia il momento di ricondurre il tutto al piano proprio del principio di legalità e non più di questa sembra che c'è un terreno franco dove si vanno facendo protocolli di legalità, tant'è vero che la giustizia, la giustizia amministrativa ha cominciato a dare qualche bacchettata perché per esempio quando i protocolli di legalità prevedevano che le informative atipiche comportavano un automatismo interdittivo diversi duci amministrativi hanno detto no signori, questo non è possibile perché la figura è tipizzata dalla legge non può un protocollo, cioè uno strumento convenzionale, modificare la disciplina legislativa del, della figura come tipizzata dall'ordinamento. Quindi, questo ovviamente ora diciamo... Un moderatore di solito interviene un po' meno. Sì, ma tu non ti devi mischiare perché non hai diritto di parola. Sinteticamente due punti e basta, ho finito. Sinteticamente due punti. Il primo, ci sono prospettive di riforma in che direzione ci si muove? Uno, rafforzamento delle garanzie a livello procedimentale. Si può costruire un contraddittorio sui procedimenti prefettizi? La giustizia amministrativa da sempre dice no perché sono procedimenti ispirati a principio di celerità e riservatezza. Io credo che questo sia un qualcosa di, di superabile, del resto la stessa legge in materia di, acce, di, di accesso, prefettizia ai cantieri, ci dice ove è utile, quindi non c'è un ostacolo di principio, peraltro la riservatezza è anche relativa, sappiate che ormai si può dire che non c'è eh, eh, giudizio cautelare in sede di impugnazione di fronte ai TAR delle informative e prefettizie, in cui i TAR non ordinano all'amministrazione prefettizia la produzione degli atti che sono richiamati nell'informativa. Quindi la riservatezza c'è cioè stata ormai una breccia importante da parte del giudice amministrativo. Casomai il problema può essere forse la celerità, soprattutto laddove si raccorda con i procedimenti di evidenza pubblica, ma là forse basterebbe un momento di, finalmente di maggior coordinamento fra il codice degli appalti e, e, e la normativa, e i procedimenti di protettizio antimafia. Non vi parlo della giurisdizione, poi c'è il problema della competenza territoriale che spero il giudice Turumello affronterà. E poi c'è l'altro punto, vado dritto, e vado alla, alle proposte della Commissione Fiandaca. La Commissione Fandaga cerca di rafforzare il contraddittorio, leva ove utile, quindi diciamo il contraddittorio non è più rimesso alla pura discrezionalità dell'autorità prefettizia, questo è l'effetto della caduta di, di quell'inciso. Ma poi il, la, il, la, questa proposta ha un qualcosa di importante e innovativo, il punto è questo, secondo me per quanto si possa incidere a monte sulle garanzie, contraddittorio, cercare di tipizzare un po' più i presupposti dell'informativa, più di tanto non si può fare perché sono i caratteri stessi di queste fattispecie che sfuggono a una tipizzazione troppo. Però proprio per questo appare giustificato il rafforzamento di strumenti di intervento a posteriori, dopo che un'impresa subisce l'informativa prefettizia. Perché là, parliamoci chiaro, là c'è un fatto odioso che urta il senso di giustizia, perché quando c'è un, penso vedremo il prefetto di Reggio Emilia a imprenditori nordici, quando c'è un'impresa, un la quale, di fatto di una persona per bene, la quale scopre un giorno inconsapevolmente di avere un'infiltrazione non dell'acqua, un'infiltrazione mafiosa, Inconsapevolmente. E, sì, è possibile, certo, Certo che è possibile, eh, lo so, ma questo è possibile. Certo che è possibile. specialmente eh? eh, in una grande azienda, certo che è possibile. Ora, il, se accade questo, e quindi questo signore è già vittima di avere subito un'infiltrazione mafiosa, e poi subisce una seconda ingiustizia da parte dello Stato, lo Stato gli fa l'informativa e lui può intonare il de profundis. E allora è possibile che lo Stato diciamo, non, non debba quantomeno cercare di risolvere questa situazione, di evitare questa doppia ingiustizia. E lì che cosa fa la proposta di Andaca? Da un lato cerca di valorizzare l'aggiornamento, anche configurando un aggiornamento d'ufficio. Non quindi l'incubo del cosiddetto ergassolo imprenditoriale. Si fa un'informativa con quattro elementi e poi non ne sa più nessuno niente. No, lo Stato deve tornare a verificare. D'ufficio. Secondo punto. Quello di usare questi strumenti di controllo giudiziario, altri hanno parlato del Trust, penso a un articolo di Galasso. Insomma, vari strumenti in modo tale che questa impresa è in qualche modo controllata possa affrancarsi dall'effetto interdittivo. E in questo mi chiedo, e concludo, do la parola ai relatori, mi chiedo, ma in termini anche di, di analisi costi-benefici, ma se un, un mafioso viene a sapere che in qualche modo quell'impresa è messa sotto il riflettore, per carità, è una misura più o meno rilevante, c'è da pensare che se ne, va, se ne stia alla larga? Almeno. Sembra ragionevole pensare questo. Certo, per carità, i mafiosi ormai sono diventati l'astuzia nei prestanomi, nei passaggi, per cui ci potrà essere anche un caso in cui riescono a mettere tutti in sacchetta, a prendere in giro tutti, ma statisticamente io credo che sia ragionevole pensare che nella stragrande maggioranza dei casi ciò allontanerà le imprese mafiose e si potranno quindi salvare delle imprese che sono fondamentalmente sane. Scusate, se ho parlato troppo, ho parlato troppo, a lui figuriamoci... E do la parola al eh, prefetto, purtroppo. Sì, sì, sì.